Ciao a tutti, benvenuti in questo workout commentato, ho voluto parlarvi invece che mettervi la musichetta con le scritte perché vi voglio un po' raccontare. Allora inizio questo workout per l'upper body funzionale con dei tripod headstand e praticamente, come vedete, vado con le ginocchia sui gomiti e mi tiro su. E diciamo che questo è diventato un po' un riscaldamento per il prossimo esercizio o comunque questo è molto propedeutico per la verticale, per stimolare la forza, l'equilibrio insomma è ottimo poi passo a un esercizio che sto davvero amando e praticamente mi metto a 90 gradi rispetto al muro o spalliera in questo caso e mi metto in posizione di verticale diciamo che in questo esercizio devo insegnare la mia schiena a tenere la posizione corretta e insegnarle la posizione per la verticale Secondo me sono andata troppo oltre e infatti non mi piace molto la curva che vedo sulla schiena, però diciamo che è un work in progress e sto cercando di posizionarmi nella posizione in cui davvero lo sento in mezzo alla schiena e penso che sia più consono. Poi passo... A questo esercizio che è il diamond push up. Io lo faccio su i, sulle ginocchia perché voglio farlo bene. Se lo facessi senza ginocchia, riuscirei a farne forse una e fatta male. Ed è questo è ottimo per eh, le spalle e le braccia. Dopo aver un po' massacrato l'upper, passo a massacrare il torso o core con la mia amatissima o odiatissima barchetta, che come vedete ho migliorato tantissimo in questi mesi. Se vi ricordate, una delle prime volte che ve l'ho fatto vedere, la mia curva lombare era troppo accentuata e non andava bene. Come vi faccio vedere qui, la schiena deve essere totalmente poggiata per terra e dovete reggervi con l'addome e vi deve fare malissimo l'addome e non la schiena, quindi mi raccomando, fate attenzione a questo esercizio. E poi, siccome non ci si vuole far mancare nulla, si passa al plank. Diciamo che questo esercizio ha sempre paura di farlo male, quindi sinceramente trovo molto efficace l'uso di una videocamera, o comunque filmarsi, quando si fa questo esercizio, per poi andarsi a guardare e rivedere come si è eseguito. Comunque questo è un esercizio per l'addome, mi raccomando. E poi ritorno a un po' smassacrare l'apper con questi pull down che io amo assolutamente perché sono molto propedeutici per le trazioni sulle quali sto cercando di lavorare e migliorare pongo molta attenzione quando tiro giù al lavoro delle scapole perché secondo me il motivo per cui non riesco a fare ancora le trazioni Parte principalmente dal lavoro che mi manca di scapole, perché sento che un po' mi escono, insomma devo lavorarci davvero tanto. E poi finisco il workout con un esercizio assassino che è il six ways. Questo secondo me è davvero perfetto e fantastico per la cuffia dei rotatori, quella che io chiamo spallina, perché questo esercizio va davvero a targetizzare tutte e tre le fasce muscolari che compongono il deltoide. E infatti io finisco sempre questo esercizio con un pump incredibile. Non vi lasciate trarre in inganno dai pesetti da 2 kg che sto usando, perché se lo proverete vedrete che alla settima ottava ripetizione sarà molto molto dura. Comunque io spero che questo workout vi sia piaciuto, questo commentario vi sia piaciuto. Noi adesso continuiamo con il vlog. Ciao ciao! Spero che il video workout per la parte superiore, il dorso e il busto core vi sia piaciuto, io sono strassoddisfatta, l'ho appena terminata e adesso sto tornando a casa. Oggi ho deciso di portarvi con me in questa mia ultima giornata di vacanza perché faccio cose, ho un pochino di cose da fare, alcune commissioni e ho pensato che potrebbe essere interessante o comunque almeno faccio contenuti del video e sono cose che avrei dovuto spalmarmi durante tutta la settimana ma ovviamente quando non hai niente da fare non fai niente e infatti mi sono rimasta da fare tutte oggi ottimo quindi spero che adesso continuate a guardare il video che vi piaccia e a dopo ciao prima di tornare a casa faccio un salto al mercato di Padova fantastico bon. mm. Questa sembra una zucca che promette bene Bella scura Delica Pokémon C'è il gote Sono tornata dal mercato della frutta e verdura E ho preso Biete Che cucino con la vaporina microonde E vengono buonissime Pomodori E sono i pomodori merenda, E questa varietà è buonissima Insieme al pomodoro nero poi ho preso un finocchio e una quantità in mano di zucchine piccoline Che sono più buone e più saporite secondo me Degli avocado che per me sono utilissimi quando devo prepararmi i pasti da portarmi in schiscetta Mandarini non interessanti Una cosa super interessante è la zucca Mi sono fatta consigliare del fruttivendolo o verduraio Vabbè insomma e gli ho detto mi dia una zucca castagnosa e lui forse me l'ha data quindi adesso studiamola allora è una zucca di qualità delica come avevo anche già detto bene o male ci sono tutte le qualità che avevo descritto un pochino schiacciata verde sul marroncino dentro è così quindi la soluzione finale per trovare una zucca che sa di castagna è avere culo quindi, in bocca al lupo, buona ricerca. Ora prepariamo il pranzo. Per pranzo, siccome ho appena finito di allenarmi e sono in modalità pranzo ricco, mici picco, voglio fare la mia carbonara fit con le zucchine. Ho appena finito di tagliuzzare le zucchine e adesso le metto in microonde, perché questa è una vaporina da microonde che era venuta con questo microonde, quindi ok. gnocchetto sardo cipolla brisau la saltata pecorino questo al giorno mi sto recando al mio primo appuntamento che è con l'estetista dove faccio la ceretta alle gambe e pinzetto il viso e questi sono i trattamenti che non faccio dai pilate perché i trattamenti dai pilate prevedono anche un periodo dove non prendi il sole nelle zone interessate e diciamo che con linguine è abbastanza facile perché prendere il sole va che bene e le ascelle basta avere un minimo di accortezza, mentre non prendere il sole sulle gambe o sul viso è abbastanza difficile quindi siccome comunque a me non è che cresce grandissima roba preferisco fare così sto approfittando di questa bellissima giornata spuntato il sole c'è bel tempo per farmela a piedi quindi adesso mi aspetto un quarto d'ora di passeggiata guardate che bella che padova troppo carina Ceretta fatta, non so se si vede, ma ho fatto anche i baffetti E tranquille, so che mi cazzierete, ma non lo dovete fare Perché per le sopracciglia ho chiesto esplicitamente la pinzetta e non la ceretta Perché mi avete raccontato, mi avete spiegato Che la ceretta a modo di tirare, tirare, tirare Può slabrare o comunque può far ammollare questa parte della faccia E noi non vogliamo questo per quando saremo grandi quindi adesso, task numero 2, devo andare a fare la visita oculistica, o comunque la visita per gli occhi, dal, dall'occhialaio. Perché voglio prendermi delle lenti a contatto giornaliere per quando andrò a sciare a fine febbraio con Jimmy e la sua famiglia, come l'anno scorso. Quindi non avendole mai fatte prima d'ora... Devo fare tutta la visita e poi decidermi se prenderlo o meno, ma di sicuro sarà un sì perché devo sciare con casco e maschera e gli occhiali mi sono solo d'impiccio. Quindi adesso sono anche in ritardo, vado a fare la visita. Allora mi ha fatto mettere sulle lenti a contatto, in questo momento ce le ho, infatti vedo. E adesso le testo, e mentre che le testo vado al PAM perché devo andare al mio Amazon Locker e prendere un pacco che dopo vi faccio vedere. Ma allora, intanto faccio le cose in multitasking: noi donne possiamo, gli uomini no. Grazie. ciao allora questo è un regalo che ho preso per la mia amica Camilla che mi ospiterà la settimana prossima a casa sua a Milano e non mi volevo presentare a casa sua a vuote. e gli ho preso questi tanto eh, non vedete aspetta l'ho detto adesso rompo tutto comunque questi sono dei ring iphone holder e si presentano così e in questo pacchetto ce ne sono quattro e ve lo faccio vedere dal mio, sono questi cosi che si appiccicano al telefono e questo anello gira 360 e si piega 180 e serve per tenere in mano più praticamente il telefono. E questo anello ti permette di tenere il telefono tutto in una mano e raggiungere tutte le diverse parti del telefono con un dito. Senza usare l'altra Io l'ho preso a forma di gatto per questa Perché l'una apprezzo Apprezzi, guarda okay. Mentre a lei l'ho preso a forma di goccia Perché so che a lei piacciono i cani ma non c'era i cani e Vi lascio qui il coso da dove l'ho preso su Amazon Entrambi, sia quello di gatto che questi Ma davvero praticissimi e davvero utilissimi Pensavo fosse un acquisto inutile E in realtà non lo è stato incredibile Avete presente il pippone che vi ho fatto stamattina sulla zucca? Ecco, per me è stato un epic fail. L'abbiamo assaggiata e non è di quelle che volevo io, quella castagnosa che sa gusto terra. E quindi adesso l'ho cotta, sempre con la mitica vaporiera microonde, ma con questa ci farò un purè, una zuppa, insomma, domani. Nel frattempo mi consolo con ciò che la mamma ha comprato alla metro. Abemos, il re. Beh, quante fette ci tiro fuori da qui? Due? In tutto. Chi? <ride> esageriamo per piacere. 8, 6, 5, 4. No, e quante ne vengono? Decidi tu quante farne venire? Una? una? Due? Tre? 4, 5 con la coda Voilà Sua maestà La devo lavare. Ora che l'ho lavato lo asciugo Lo impellicolo E li congelo Quindi dopo averlo messo sulla carta alluminio Con cipolla e spezie Ora lo ficco in forno A 200 gradi Boh per circa un quarto d'ora. Ciao salmone, ciao. Cena servita, salmone, verdura, queste sono coste e biscotto. Siccome ancora un po' di fame, skir e cannella, come si chiama questo programma? Io sono Luisa da Roma. E basta, io concludo con questo video, spero che vi sia piaciuto. Ne ci vediamo al prossimo, ciao ciao. Se lo mettiamo da un po'. <suscoli> <tansionale> per da qua piacere, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi